Credo che non sia notissimo il fatto che mh, le correnti, alcune correnti del Partito Socialista Italiano reduce da una vittoria elettorale straordinaria, strepitosa, nelle elezioni del novembre 1919, finalmente col sistema elettorale proporzionale voluto da Nitti, 150 deputati socialisti 100 deputati popolari, erano la maggioranza del Parlamento e se si fossero messi d'accordo non avremmo avuto il fascismo, chiusa la parentesi. Questo partito va al congresso e dentro di sé ha delle correnti, anche molto forti, che si chiamano così. Una si chiama dei comunisti puri, l'altra si chiama dei comunisti unitari. Quindi, come accade che il Partito Socialista è popolato da militanti organizzati che si chiamano comunisti, perché nel 1917 novembre la rivoluzione russa ha prodotto un risultato inedito, inatteso, sconvolgente per tutto il mondo, uno stato comunista enorme anche dal punto di vista geografico, che lancia l'idea di una internazionale di partiti affini. Il Partito Socialista italiano è pronto ad entrare nell'internazionale comunista. Problema, ci sono 21 condizioni poste dal Comintern, tutte interessanti, tutte cospiranti con i sentimenti dell'epoca che erano abbattimento del capitalismo, eh, eguaglianza, istruzione gratuita, eccetera, tante cose bellissime. La ventunesima clausola o condizione era cacciare dai partiti socialisti i riformisti, in Italia erano persone di un certo peso, Filippo Turati, Treves, ancora il giovanissimo allora Matteotti, va bene. E Menotti Serrati, comunisti unitari, erano anche pronti ad accettare le 20 condizioni, ma non la ventunesima. Più che altro perché era imbarazzante cacciare dal Partito Socialista Filippo Turati, per esempio, e quella parte del partito che si riconosceva in lui, e che nel congresso di Livorno, rivolta a Terracini, disse «Noi abbiamo gli stessi vostri obiettivi». È una frase molto compromettente, solo che riteniamo che eh, si possa insomma, procedere in maniera meno immediata ed eversiva e rivoluzionaria. La non accettazione da parte della maggioranza del congresso della clausola numero 21 determina che la minoranza, i comunisti puri, e il gruppo dell'ordine nuovo escono dal partito e vanno in un altro teatro nel quale pioveva a dirotto all'interno del teatro e fondano quattro gatti sostanzialmente il partito comunista d'Italia Gram ci disse è una sconfitta nel senso che non siamo riusciti a portare l'intero partito socialista su queste posizioni naturalmente era d'accordo con la richiesta del Comintern, o perlomeno non si opponeva alla richiesta del Comintern, alla quale invece Bordiga era molto ligio e quindi constatava che questo era di fatto un arretramento che non a caso segnò la crisi del Partito Socialista e l'inizio del cosiddetto biennio nero 21-22 che sfocia nella vittoria del fascismo. In questa situazione il Partito Comunista d'Italia è quasi istantaneamente, dopo la nascita del governo Mussolini, messo quasi fuori legge. E a quel punto incomincia un'altra storia. Cioè è già un partito che fa una politica diversa, la politica della clandestinità, quindi della resistenza contro la persecuzione, della direzione all'estero, dell'infiltrazione capillare a rischio di essere sistematicamente beccati dalla polizia, la polizia politica fascista con Bucchini diventa efficientissima, una delle migliori polizie del mondo, i tedeschi l'hanno imitata, tale era l'efficienza. E non di meno i comunisti continuano a cercare uno spazio dentro i luoghi di lavoro, eh, facendo notare che il fascismo ha promesso tante cose ma poi non le sta mantenendo, che è la lotta politica che si deve fare quando si sta all'opposizione o di un governo o di un regime. Nel momento stesso in cui scatta l'aggressione contro l'Unione Sovietica incomincia il proposito di dar vita ad una resistenza, ormai non più a parole ma nei fatti. C'è l'appello di Stalin ai partigiani, create forze partigiane dietro le linee nemiche e questo vale presto anche per l'Italia. Quindi il Partito Comunista d'Italia diventa il perno di una coalizione di partiti diversi che si sono resi conto della necessità prioritaria di cancellare non soltanto il fascismo al potere, ma le sue radici. Ecco su che base nasce il nuovo partito. Quando Togliatti arriva nel marzo del 1944 a Napoli, non fa che predicare in maniera ossessiva e sembra quasi, eh, come dire, imbarazzante, questo è un partito nuovo e l'obiettivo del partito nuovo è un obiettivo nazionale. Se uno raffronta queste parole all'internazionalismo in forza del quale si tentava di cacciare turati dal partito nel 1921, sorge un certo sconcerto. Ma perché? Ma perché è cambiata la realtà, perché l'esperienza del fascismo ha segnato tutti. Quindi il problema era impedire che una deriva di quel tipo insidiosa ed efficace si riproducesse.